convegno per parlare ma anche forse per celebrare una prima vittoria. Eh, questo è il più bel risultato perché è un risultato che non è stato ottenuto a tavolino e non era scontato, è il risultato di mobilitazioni durate due anni in piazza con docenti malati che per la difesa della propria dignità personale sono comunque scesi e molti ne stanno ancora pagando le conseguenze perché volevano sottolineare il fatto che loro sono docenti che svolgono ancora funzioni da docenti e che tali vogliono rimanere. Abbiamo evitato che i docenti donne ad altri compiti passassero per via coatta nei ruoli del, degli assistenti tecnici amministrativi. La legge ha abrogato quella precedente e quindi i docenti donne ad altri compiti sono rimasti al proprio posto e sono andati in pensione come docenti. Quella stessa legge prevede però una piccola coda eh, noi siamo qui oggi proprio per cercare di superarla, perché prevede che al 1 settembre del 2016 i docenti donne ad altri compiti, cioè i docenti che per motivi di salute vengono messi fuori dalla propria cattedra e messi nelle biblioteche, laboratori didattici o in servizio in didattica nelle segreterie come potenziamento dell'offerta formativa, vengano mandati in mobilità intercompartimentale obbligatoria. Noi vogliamo superare questo elemento e i dati ci danno ragione, lo possiamo fare perché abbiamo una legge che è la legge 107 che per molti versi è avversata da tutti e che però quest'anno immette in ruolo 50%. 50.000 docenti su potenziamento, cioè docenti che non hanno una cattedra, che svolgono attività di potenziamento in base ad un progetto di istituto, che sono scelti dal dirigente scolastico e vengono collocati in ambiti territoriali. Noi diciamo che i docenti in idonea ad altri compiti sono un organico di potenziamento o funzionale antelitteram, perché non hanno una cattedra, perché vengono scelti dai, dagli, dai dirigenti e solo dai dirigenti, perché gli uffici territoriali firmano i loro contratti che durano tre o cinque anni, così come durano tre anni i contratti dei docenti potenziatori. Quindi noi sosteniamo che questo può permettere l'uscita di una nota a chiarimento che dice che questa legge, che è l'ultima legge, va a sconfiggere l'altra, la va a superare e che quindi i docenti, doni ed altri compiti rimangono sul proprio posto a svolgere funzioni da docenti sul potenziamento.